Molto a che fare con la capacità di lasciare andare. Ma mentre il lasciare andare generalmente, se, se lo penso o se lo sento in altri momenti, non oggi, mi parla come di lasciare quello che ormai non è più il tempo di trattenere e di lasciarlo trasformare, lasciarlo volare via, lasciarlo andare nel mondo, un po' come restituire l'acqua. Al fiume oggi invece questo lasciare andare ha una connotazione molto molto diversa mi dice una cosa molto più attiva questa carta oggi non che non ci voglia impegno a lasciare andare aprendo le mani ma oggi mi parla di agire oggi ci racconta il semplicissimo fatto che non è tanto importante quanto o come è importante la direzione è importante l'essenza, il sapore. Dove vanno questi veli che attraversano la carta, dove vanno questi vortici di aria, di energia, di sospiri, di suoni, non si sa, che riempiono la carta, se andranno vicini, lontani, cosa accadrà, cosa diventeranno, cosa genereranno, non è assolutamente importante in questo momento. Quello che conta in questo insieme che, che ci vuole raccontare oggi questa carta è che importa lasciare andare nella direzione del vento, nella direzione che sento essere giusta quello che deve andare. Quindi piuttosto fare poco, piuttosto fare non perfettamente o anche con tanti errori, piuttosto fare una volta ogni tanto quando riesco, ma non lasciarsi fermare, andare, seguirla questa direzione del vento, a volte c'è un gran bel vento e il vessillo si dispiega ah, glorioso, magnifico, pieno di, di gioia, di colori, di bellezza, a volte fa veramente fatica, rimane... Oh, appeso per poco e anche noi facciamo tanto spesso così, ci sono delle giornate che siamo pieni d'energia o dei momenti della giornata, che siamo belli pieni, carichi e riusciamo ad andare nella direzione che sentiamo quella giusta, ci sono dei momenti che energia non ce ne abbiamo, o per movimenti interni nostri o per difficoltà esterne, che ce n'è sempre, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Il punto è non tanto quanto come quanta meraviglia riesco a creare, quanto la performance, non conta la performance. Conta la direzione. Se sento che la direzione è giusta dove estendersi, come fanno questi vessilli, no? Se conta la direzione, se conta il lato giusto dove stendersi, quello che adesso è dove tira il vento e io mi adatto, vado di lì, con fatica o con non fatica, facendo grandi cose o facendo cose minuscole, mettendoci quello che ho, magari oggi è moltissimo e magari domani sarà pochissimo, c'è un continuo alternarsi, no? queste, queste carte della tradizione proprio sono l'esempio lampante di questo tutte le volte che io lavoro con queste carte, sono tante, ci sono dei continui momenti alternati, momenti di bellezza, di felicità, dove tutto fluisce, dove tutto va bene e grosse battute d'arresto, momenti di difficoltà, momenti dove tanto in alto, tanto in basso, tanta luce, tanto buio. Sempre nella vita succede così, le carte non fanno che metterlo in evidenza per me perché è il mio è il mio linguaggio che sto utilizzando, no? è il mio codice, ma funziona così per tutto. Quindi la cosa importante non è tanto quanto bene o quanto male oggi seguo il vento. L'importante è che io lo segua. Se oggi lo seguo bene, domani, sicuramente, domani, dopodomani, il mese prossimo, sicuramente lo seguirò meno bene. Funziona così. Se oggi ho difficoltà domani, dopodomani, il mese prossimo, passano. Devo ricordarmi di continuare a seguirlo, il vento, con quello che ho a disposizione oggi, né più né meno. Solo questo, che non è poco. E l'invito per stasera, alle nove e mezzo, se vi va, si lavora con le carte della tradizione, con il cerchio, si fa una meditazione guidata e si costruisce assieme il sigillo geometrico di stasera, con la frequenza e, e l'energia del cerchio. Chi ha le carte della tradizione se le porti, che ci lavoriamo. Fatemi domande, richieste, ditemi se siete interessati, io vi lascio la locandina e poi ci sentiamo per tutto. Ciao e buon inizio settimana! intreccio le mani dietro la schiena i pollici in realtà sento bene i piedi per terra la prima coppia di meridiani polmone e intestino crasso prendo aria e svuotandomi entro nella posizione di stretching ispirazione, ritorno, cambio l'intreccio dei pollici, prendo aria, e di nuovo ispirando entro nella posizione di stretching, Prossima ispirazione, ritorno meridiano dello stomaco, meridiano della milza e del pancreas. Lascio allungare bene la parte frontale del busto e delle gambe. Se è il caso, oggi. Appoggio anche i gomiti a terra, non si sente nel microfono, ma faccio di quei croc giovani, sono croccante come un sofficino. E poi, se oggi è il caso. Allungo ancora di più. Lentamente ritorno. Meridiano del cuore, meridiano dell'intestino tenue. arrotondo la schiena a partire dal basso. I gomiti tendono verso terra, le spalle sono basse, il collo lungo, rilassato. E poi espirando Lentamente srotolo dal basso la schiena, realineo le vertebre e ritorno, stendo le gambe davanti a me, prendo aria nella pancia, l'obelico va in direzione dei piedi, le braccia lo assecondano e lo aiutano. pancia, nei fianchi, nei reni, meridiani, del rene e della vescica. Mastro del cuore, triplice focolare. ritorno cambio l'incrocio delle gambe e quello delle braccia e di nuovo entro nella posizione di stretching Amen. te chakra Yes. <laughs> lo esagono triangolo e nessuna forma.